Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi voglio parlare di come fare per diventare una makeup artist, cosa super richiesta, domanda super frequente, come posso fare per diventare una makeup artist? Oggi vi voglio spiegare come e vi darò sicuramente dei consigli che potranno esservi utili, quindi continuate a guardare il video. Mi presento, io sono Bianca e sono una makeup artist professionista. Nel corso della mia carriera ho avuto la possibilità di spaziare in vari ambiti. Ho avuto la possibilità di lavorare nelle aziende cosmetiche, ho avuto la possibilità di lavorare nel campo della moda, della fotografia, quindi ho, fatti, ho fatto tantissimi shooting fotografici. Ho avuto l'opportunità di lavorare anche per la Milano Fashion Week, un grandissimo evento di moda che tutti conoscete. E ho avuto anche la possibilità di lavorare in televisione, di fare collaborazioni televisive. Faccio parte della community di Moabiz. Se vuoi diventare una Makeup Artist ti consiglio di iscriverti. Ti permetterà di avere tantissime nozioni sul mondo del Makeup, ma veniamo a noi. Il mestiere di truccatore, comunemente detto oggi Makeup Artist, è un mestiere antico come il mondo ed è un mestiere bellissimo. Un mestiere che ti permette davvero di esprimere al massimo la tua creatività e di rendere le persone più belle, quindi non c'è cosa più bella che uh, dare il meglio di sé e di mostrare alle persone quanto belle possono essere, anche con un po' di trucco. Io sono una make-up artist, come dicevo, da ormai quasi 8 anni, a livello proprio professionale, ma, come dico sempre, lo sono sempre stata all'interno di me stessa. La mia passione verso il make-up è nata, per chi mi conosce, sa che ho sempre avuto a che fare, ho sempre voluto avere a che fare con il mondo dei colori, tant'è vero che ho, ho fatto proprio un percorso artistico, e quindi ho deciso di tramutare tutta questa passione perché per fare questo lavoro ragazzi ci vuole tanta passione non è semplicemente un lavoro è un lavoro che in qualche modo uh, comunque è collegato un po' all'arte e se non si ha la passione di creare un qualcosa allora forse non fa per voi quindi io cosa ho fatto ho deciso appunto di creare un legame tra la mia passione e il lavoro e ho fatto sì che a questo diventasse realtà. Oggi vi dirò quali passi fare per diventare una makeup artist, un makeup artist professionista. Come vi dicevo, per fare questo lavoro ci vuole passione e creatività e ci vuole tanta caparbietà perché non è un lavoro facile, questo devo dirvelo è un lavoro davvero difficile, è un lavoro che si andrà a fare solo se si avrà la tenacia di farlo perché come sapete oggigiorno è molto in voga fare il make-up artist tutti un po' ci sen si sentono make-up artist, tutti vogliono fare questo mestiere ma non tutti hanno le qualità o comunque le capacità, le conoscenze per farlo quindi il primo consiglio che vi do assolutamente per intraprendere questa carriera è è quello di iscrivervi ad un'accademia un'accademia di trucco e quindi di certificarvi come professionisti vi tengo a dirlo che appunto per fare questo lavoro ci vogliano comunque, comunque delle qualità premetto che fare una scuola non farà di voi dei makeup artist però vi renderà um, agli occhi uh, degli altri molto più professionali io stessa nonostante comunque fossi già portata al mondo del makeup, al trucco e avessi sperimentato tantissimo su me stessa ho voluto frequentare un'accademia che è vero che un lavoro super creativo è un lavoro dove io le regole magari a volte sono la prima a non rispettarle perché mi faccio prendere appunto dalla creatività dall'impulso di voler fare un qualcosa di diverso di creativo però, vogliamo o no, di base delle regole ci sono da seguire. Quindi la scuola sicuramente vi sarà utile in questo, a uh, seguire un percorso più lineare e non essere, diciamo, allo sbaraglio. Ovviamente, ripeto, il lavoro, la vita reale è un'altra, non è quella dell'accademia. Io credo che avere un attestato possa comunque uh, aiutarvi ad essere più professionali, però ci tengo a dire che questo non fa di voi dei veri truccatori, perché poi la bravura sta sul campo ovviamente dopo la scuola starà tutto nelle vostre mani quindi la cosa che dovrete fare per farvi notare è sicuramente tantissima gavetta e senza un minimo di materiale da mostrare per sponsorizzarvi in giro non potrete fare niente quindi il consiglio che vi do il secondo consiglio che vi do è fate tantissima gavetta cercate tantissime collaborazioni tra figure di questo campo, quindi professionisti nel campo della fotografia, quindi con, cercate di scrivere, um, non avete timore nel cercare professionisti nel campo come fotografi, stilisti, uh, scrivere a delle riviste per fare delle collaborazioni, dei test per degli editoriali. Ovviamente vi dico subito che la gran parte della gavetta che fa un makeup make artist è tutta gavetta gratuita, voi andrete ad offrire il vostro lavoro in maniera gratuita. All'inizio fare questo lavoro comporta Tantissimi sacrifici, sacrifici fisici, emotivi e anche economici, perché comunque la scuola vi sarà costata un tot di soldi e purtroppo le scuole di make-up sono molto costose. Uh, crearvi un portfolio vi potrebbe portare delle spese di spostamenti di materiali, e anche perché per poter iniziare questo lavoro, la terza cosa fondamentale è anzi ma nemmeno terza in realtà forse la prima è quella di crearvi un kit base solitamente eh, i kit mh, se vi iscrivete in un'accademia vengono dati in dotazione o comunque vengono poi dipende dalla scuola vengono pagati a parte o comunque vi vengono mostrati tutti i prodotti da avere in un kit basico per iniziare a fare questo lavoro quindi ripeto questo lavoro all'inizio è tanto investimento e tanto sacrificio è un lavoro bellissimo, però, come vi dicevo, difficile. Quindi, createvi un kit base che vi possa dare la possibilità di iniziare a fare questo lavoro. Cercate tantissime collaborazioni, non abbiate paura di scrivere appunto a fotografi, varie figure professionali, mandate messaggi, eh, mandate email in maniera mm, professionale ovviamente cercate di porvi sempre in maniera professionale e in maniera educata cercando di far capire che volete collaborare, che volete ampliare il vostro portfolio. Anche perché spesso eh, è anche quello che vogliono i fotografi. Ci sono molti fotografi emergenti, molti stylist emergenti che appunto sono alla ricerca di truccatori che vogliono eh, collaborare per ampliare anch'essi il proprio portfolio. Una volta accumulato del materiale ovviamente avrete del materiale per creare un portfolio. Avere un portfolio, una, una gallery da poter mostrare alle persone con cui volete collaborare a possibili clienti con cui volete lavorare è fondamentale quindi il consiglio che vi do è appunto selezionare eh, i vostri lavori migliori e per quanto riguarda le collaborazioni ovviamente all'inizio tenderete a, a accettare di tutto però il consiglio che vi do è di fare una cernita, una selezione delle persone con cui volete collaborare, anche se è gratuito. Il consiglio che vi do è quello di andare a fare una ricerca sulla persona con cui state per collaborare, magari ancora prima e meglio, prima di accettare, per capire se quella persona possa corrispondere al vostro stile alle vostre idee, comunque per fare collaborazioni c'è anche bisogno di un'intesa, no? Un'intesa artistica e se vedete che il progetto invece non vi interessa allora non lo fate perché poi vi troverete semplicemente con materiale che non userete mai e vi dico questo perché a me è capitato, io all'inizio ingenuamente ero più propensa a accettare la qualsiasi e mi sono ritrovata poi nel tempo a pensare di aver perso il mio tempo perché quelle foto non le ho mai più utilizzate. A volte mi è capitato di collaborare con ragazzi emergenti in nei loro campi professionali e ritrovarmi davvero con materiale di scarsa qualità. E vi dirò che ad oggi nel mio portfolio di quei lavori non ce n'è nessuno. Ovviamente quello per me è stata un'ulteriore scuola, un'ulteriore esperienza che mi ha arricchito sicuramente e quindi io mi sento di darvi questo consiglio cercate eh, in base sempre ai vostri gusti e documentatevi ovviamente prima di accettare dei lavori gratis. Un altro modo per proporsi sicuramente è quello di sfruttare i social. Viviamo in un'epoca dove siamo bombardati dai social quindi noi in maniera molto rapida potremmo anche realizzare un portfolio Instagram. Instagram sicuramente è una piattaforma molto interattiva dove tantissimi professionisti nel nostro caso Campo hanno dei profili quindi qui avrete anche più la rapidità di poter contattare dei colleghi dei professionisti un altro consiglio che posso darvi è quello magari di scrivere anche a truccatori più esperti e chiedere di fare assistenza questo sicuramente vi farà la scuola una scuola super importante perché avrete la possibilità di affiancare un professionista nel campo e uh, di uh, assorbire quello che lui pot o che lei potrà insegnarvi. Quindi questo è un altro consiglio che vi do. Un altro consiglio è quello di tenervi continuamente aggiornati sulle tendenze. Il make-up è un po' come il mondo della moda, il mondo dei vestiti in continua evoluzione e quindi il consiglio che vi do ovviamente come già vi ho detto avere di base comunque una scuola che vi abbia dato delle nozioni e poi magari nel corso degli anni magari seguire anche qualche masterclass ripeto non è un percorso economico però um, è un percorso che uh, se fatto bene con caparbietà è, è capace di darti davvero tante soddisfazioni e di regalarti emozioni meravigliose, di farti fare esperienze bellissime. Io mi ricordo ancora quando ho fatto la mia prima sfilata per la Milano Fashion Week e vi dirò che non dimenticherò mai l'emozione di essere nel backstage della sfilata, l'emozione di stare con un team di colleghi è stato davvero bello quindi ne avrete di soddisfazione se sarete caparvi e se insomma ci metterete la famosa passione di cui vi parlavo prima ovviamente la cosa che più vi aiuterà nel tempo sarà mh, oltre a informarvi a, a essere curiosi in questo campo quindi a cercare ricercare a prendere spunti dalle riviste a prendere spunti in generale più in più ambiti possibili li prendete meglio è. Comunque dicevo la cosa che vi aiuterà di più a, a diventare sempre più bravi è la pratica. E la pratica ragazzi purtroppo uh, vogliamo fare no. hai bisogno di pratica nel make up. Come dico io non si nasce imparati, si dice, e quindi nel tempo dovete fare tanta pratica. Facendo tanta pratica vi, vi risulterà sempre più facile truccare le altre persone e sarà sempre molto più anche rapido. Il lavoro in questo lavoro sicuramente fa tanto anche l'atteggiamento e fa tanto anche la persona che siete quindi io vi consiglio ovviamente di essere sempre persone educate positive nel team di non creare mai um, tensioni uh, di essere sempre collaborativi di essere umili ragazzi perché io penso che l'umiltà sia una qualità purtroppo di non tante persone però se si è umili secondo me si è già avanti ovviamente l'umiltà Serve ma non fate in modo di farvi sopraffare mai da nessuno Cercate di essere delle, delle persone diciamo professionali Ecco, quindi tenete anche un po' a bada l'emotività in questo lavoro perché a volte vi capiteranno sicuramente situazioni dove sarete messi sotto, appunto, sotto stress, in situazioni dove dovrete essere rapidi, dove dovrete avere a che fare con delle spose, o avere a che fare con i tempi televisivi, avere a che fare con persone che hanno più esperienza di voi e che a volte non vi tratteranno bene e che vi... Uh, urleranno anche dietro perché purtroppo succede anche questo oppure comunque come vi dicevo avere anche tantissime altre esperienze bellissime bisogna sempre essere pronti uh, in questo mestiere quindi dovete comunque capire che non bisogna mai sentirsi arrivati ma è un mondo dove siamo in continua evoluzione un mondo dove dobbiamo sempre avere da imparare e appunto ritorna al discorso della pratica dove dobbiamo sempre fare pratica non vi preoccupate che non si è nati appunto già truccatori si può essere bravi già da, dall'inizio però con la pratica riusciremo a diventare sempre più bravi e abbiate pazienza in questo lavoro, ci vuole tanta pazienza, i risultati arrivano, intendo anche nell'ambito lavorativo, con tanta pazienza. Ovviamente si può avere anche fortuna, quindi c'è chi magari riesce subito a trovare lavoro, c'è chi è più fortunato e chi meno, però questo non determinerà la vostra bravura. Vorrà dire che avrete dei tempi diversi, ognuno avrà le proprie esperienze e i propri tempi. I campi uh, del make-up sono tantissimi, quindi un'altra cosa uh, al quale dovrete far, uh, con cui dovete fare i conti è uh, anche l'ambito in cui vorrete lavorare, perché comunque nel make-up esistono, appunto come vi dicevo, io ho avuto la possibilità di lavorare un po' in tutti i campi, quindi nel settore wedding, nella moda, uh, ho fatto molti shooting, uh, editoriali alcuni e commerce quindi io ho avuto la possibilità un pochino di approcciarmi un po a vari campi però ci sono anche truccatori che vogliono appunto specializzarsi in un ambito lascia a voi capire qual è il vostro ambito e dove volete appunto specializzarvi. se nel settore sposa allora vi focalizzerete sul settore sposa creerete un kit per le spose um, farete dei corsi in più per le spose eccetera oppure se volete fare un percorso di non so make up più fotografico allora vi specializzerete in quello insomma questo mondo è davvero vario e ci sono vari sbocchi lavorativi ovviamente il consiglio che vi do è quello di informarvi anche nel posto in cui vivete l'offerta lavorativa qual è? è quello di fare continuamente ricerche per fortuna oggigiorno siamo Uh, facilitati dal fatto di avere internet, di avere i social, di avere il computer e quindi è tutto un po' a, più a portata di mano quindi il consiglio che vi do è fate delle ricerche e capite um, in quale ambito volete più lavorare e di conseguenza fate le ricerche appunto apposta. Esistono anche tantissime agenzie a cui rivolgersi. Un po' sapete come le agenzie per i modelli esistono anche per i truccatori. Ebbene sì, esistono queste agenzie, voi potete tranquillamente cercarle online e con il quale potrete appunto collaborare e far parte poi agli eventi moda, agli eventi come le, le sfilate e uh, esistono tante case di produzione, invece se siete più, diciamo, siete più propensi a lavorare, che ne so, uh, nella pubblicità, nel, nel mondo video, insomma ci sono varie possibilità. Io in questo video spero di avervi detto un po' tutto quello che c'è da sapere per diventare appunto un makeup artist, uh, quindi vi ho detto, sicuramente c'è bisogno di certificarvi per essere dei professionisti al 100%, invece che al 90, dai diciamo così, quindi comunque è una buona percentuale. Ma quel 10% in più ci aiuta ad esserlo al massimo. Avere un kit professionale che vi possa permettere di iniziare a lavorare e a crearvi un portfolio, un portfolio professionale da poter mostrare ai clienti, da poter mostrare alle figure con il quale volete, ai professionisti con il quale volete collaborare. Quindi queste tre cose fondamentali e poi fare tantissima gavetta, tantissima esperienza, cercare di creare dei contatti che poi automaticamente diventeranno altri contatti e si creerà un passaparola che è anche un po' la base del nostro lavoro perché magari qualcuno si sarà trovato bene con voi, quindi di conseguenza vi richiamerà, andrete nel posto di lavoro e conoscerete altre persone e quindi di conseguenza si creerà una catena continua e quindi il vostro lavoro andrà sempre un po' ad evolversi, creare un, anche un profilo online che possa sponsorizzarvi ancora un po' in più visto che al uh, giorno d'oggi va tantissimo anche la pia una piattaforma come Instagram e avere tanta caparbietà, tanta pazienza, investire tempo e uh, anche denaro che poi sicuramente vi porterà ad avere i vostri risultati e a farvi lavorare e capire qual è l'ambito se c'è un ambito in particolare che vi preme di più uh, conoscere e um, approfondire ho fatto davvero questo video come se fosse una chiacchierata tra amici perché davvero spero di avervi potuto uh, far capire un pochino come funziona questo mondo quindi spero che il video vi sia piaciuto se questo video vi è piaciuto mettete un like al video, commentate, fatemelo sapere e se uh, vi interessa vedere altri contenuti seguiteci anche sulle altre piattaforme. Io vi mando un bacio virtuale e ci vediamo al prossimo video.